Ciao a tutti e bentornati su MyFootballJersey! Oggi vediamo questa splendida tuta della Nike, la Tech, in colorazione giallo scuro e grigio. Veramente una meraviglia! Sei pronto per sfoggiare il calore e il comfort della tua felpa con cappuccio preferita per i giorni di festa pur mantenendo un look essenziale? La tuta Nike Tech Fliess assicura il giusto equilibrio grazie al design leggero a taglio basso che trattiene il calore senza appesantire. Puoi abbinarla facilmente a qualsiasi outfit per il relax a casa o gli spostamenti quotidiani in città. La vestibilità con collare più alto nel cappuccio permette di mantenere la pelle asciutta anche in condizioni climatiche calde o quando piove. Questa tuta è realizzata nell'innovativo tessuto Tech Fleece di Nike che offre calore e leggerezza. Presenta una chiusura con zip interna e un cappuccio fisso a 4 pannelli per una copertura extra. Secondo me questa tuta è stupenda. Eh, L'avevo presa per mio figlio ma ho deciso di tenerla io perché è troppo bella. E fatta molto bene, nella mia classifica prende 5 stelle, il massimo. Tutte le rifiniture sono giuste, eh, un ottimo tessuto molto caldo che, terrà, eh, che vi terrà caldi d'inverno e qui in alto vedete il costo che vabbè, parla da sé, non devo aggiungere nient'altro. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia e ricordatevi che trovate anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete utilizzare sul sito per comprare quello che volete.